Cosa dice l'articolo 12 della Costituzione italiana? L'articolo 12 della Costituzione italiana è dedicato alla bandiera nazionale la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano verde, bianco e rosso ha tre bande verticali e di uguali dimensioni l'articolo 12 indica i colori del tricolore, è come se i nostri padri costituenti volessero avvolgere tutti i 12 articoli fondamentali della nostra Costituzione con un tricolore, è come se alla fine della stesura dei 12 articoli che fanno parte dei principi fondamentali della nostra Costituzione, i padri costituenti abbiano deciso di avvolgere con il tricolore tutti e dodici principi fondamentali della nostra Costituzione.